Grande Fratello VIP anticipazioni, cosa succederà tra Luca e Jeremias? Jeremias Rodriguez e Luca Onestini del GF VIP, la polemica? Nella prossima puntata del Grande Fratello VIP Luca e Jeremias si chiariranno finalmente? Difatti, Luca è stato accusato dal fratello di Belen Rodriguez di essersi messo d'accordo con Soleil per creare le ultime polemiche, che hanno catalizzato l'attenzione del pubblico a casa. Ma cosa è successo tra l'ex tronista del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi e La Bella Sorge? Andando nel particolare… Tre settimane fa Soleil sorge è stata sorpresa insieme all'acerrimo rivale di Luca Onestini. E da quel momento è scoppiata una furiosa bufera. Difatti, in tanti hanno criticato pesantemente la ex corteggiatrice del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi perché avrebbe mancato di rispetto al fidanzato. E tra chi l'ha criticata furiosamente che è stato anche il fratello del concorrente del GF VIP, il quale è entrato nella casa più spiata dagli italiani lunedì scorso per rivelargli il tutto. A quel punto Luca è scoppiato a piangere, dichiarando oltretutto la fine della sua relazione. Finita qua? Nemmeno per idea perché Cecilia e Jeremias Rodriguez, giorni dopo. Hanno rivelato che, prima di partecipare al Grande Fratello Vip, una persona affidata avrebbe detto loro che Luca e Soleil si sarebbero lasciati, insinuando che si sarebbero messi d'accordo per ottenere maggiore popolarità e visibilità. Sarà davvero così? Tuttavia, negli ultimi giorni, molti fan del reality show Vip condotto da Ilari Blasi hanno iniziato a scrivere sui social. Che loro si sarebbero messi d'accordo per far passare male Luca davanti agli spettatori da casa. Il motivo?. Il motivo? Grande fratello VIP, Geremias Rodriguez contro Luca Onestini. Molti telespettatori sono venuti a conoscenza che Cecilia Rodriguez. Il fidanzato Francesco Monte e Luca Onestini erano nella stessa agenzia. Ma quest'ultimo, finito il contratto, è passato a un'agenzia concorrente. Per questo motivo molti hanno pensato che questa clamorosa rivelazione fatta da Cecilia e Jeremias Rodriguez possa invece nascondere altri clamorosi retroscena. E sono in tanti a credere che verrà fatta luce su questa intricata faccenda domani sera nella prossima puntata del GF VIP, magari con un bel confronto. I tre verranno invitati dalla conduttrice di Origini Romane a fare chiarezza su questa situazione? Ma questo potrebbe non essere l'unico confronto per l'extronista di Uomini e Donne. Difatti, sono tanti supporter del reality VIP a pensare che potrebbe entrare nella casa più spiata dagli italiani Soleil, la quale potrebbe finalmente rivelare la sua verità al fidanzato. Andrà davvero così?. Intanto, in attesa di scoprire se entrerà o meno nella dimora di Effina, è certo che entreranno ben tre nuovi concorrenti VIP, Raffaello Tonon, la ex naufraga dell'isola dei famosi Carmen Russo e, Dulcis in Fondo, l'attrice Caterine Stac. I tre riusciranno a sbaragliare le carte in tavola? Potrebbero creare nuove dinamiche all'interno della casa?.